Buonasera. Iniziano quindi stasera, come promesso, un po' di serate dove ci troveremo assieme per ripassare dall'inizio alcune cose che purtroppo si danno per scontate. Chi ci segue le conosce magari a me l'ha dito, ma che servono per capire molte cose del perché in questo momento noi siamo in questa situazione perché è importante la sovranità monetaria, perché sono importanti i saldi commerciali, perché funziona così una banca centrale, perché il debito, perché il... non si crea la moneta, perché, perché... insomma eh, tutte quelle cose che sono alla base di quel percorso che eh, da tanti anni fa ci ha portato a iniziare a spiegare eh, cosa non andava nell'architettura dell'euro e dell'Unione Europea, eh, ci ha portato... A posizioni importanti in Parlamento e così via, ma purtroppo ci ha portato un seguito che si è cresciuto negli anni e quindi tanta gente che purtroppo è arrivata, diciamo così, per ultima, sebbene valga il principio che i primi saranno i primi, non è giusto. Che, eh, siano tagliati fuori da alcuni argomenti basilari che servono per capire molte, molte cose. Buonasera a tutti e cominciamo perché devono essere delle cose abbastanza brevi, devono essere delle cose comprensibili per tutti e eh, facilmente identificabili. Quindi iniziamo questo primo appuntamento con eh, spiegare qualcosa sulla moneta, perché... La moneta eh, è alla base di tante e tante e tante idee molto sbagliate che abbiamo in testa, che qualcuno ha in testa e che qualcuno se non ce l'ha fa suo gioco per cercare di metterle in circolo eh, in modo tale da mh, così, eh, confondervi le idee e distrarvi su cosa è veramente importante. Um, mi scuso per lo scenario non è sto granché ma purtroppo come qualcuno sa ho la gamba totalmente distrutta e quindi um, sono appoggiato una testiera di un letto tutto qua uh, allora iniziamo prima con cercare di sradicare dalla testa uh, un'idea un totalmente sbagliata uh, sulla funzione della moneta vale a dire um, un po' a tutti vi hanno messo in testa questa curiosa cosa, vedete se più o meno torna con quello che magari vi hanno raccontato in, in altre situazioni. Eh, la cosa che normalmente vi hanno raccontato è che la moneta, eh, prima della moneta c'era il baratto, ok? Eh, in buona sostanza, eh, dato che la moneta non c'era, perché la moneta eh, sugli storici sono abbastanza concordi è abbastanza recente, stiamo parlando di circa 500-600 anni prima di Cristo, eh, le, le prime monete, eh, quelle famose secondo alcuni storici coniate da Creso, eh, il principe della Lidia, no? il re della Lidia, eh, e, e, mh, prima ancora c'era il re Gige, no? insomma tutte queste robe che vi hanno raccontato nella leggenda, da lì eh, hanno cominciato ad arrivare questi dischetti di metallo prezioso, eh, con su poi diverse effigi e, e da lì si entra la storia della numismatica. Ma prima che facevano? Cioè non è che la civiltà è nata lì, eh? C'erano gli egizi, c'erano i sumeri, eh, e questi? Senza la moneta, come, come, come vivevano senza la moneta? Perché è importante? Perché c'è qualche gonzo, ovviamente, che quando uno dice cambiamo la moneta, e così, così, poi si sente colto da horror vacuo, no? Dice che orror vacuo, che dice, ma ma che, che faccio io senza la moneta? Oddio, crolla la mia civiltà, crolla... Uh, crolla il mondo perché non c'è la moneta eh, andiamo a vedere si torna al baratto andiamo a vedere se prima c'era il baratto allora secondo questa curiosa idea del baratto significava che se io macellaio uh, avevo bisogno di uh, verdura dovevo prendevo un pezzo della mia carne andavo da chi invece faceva il contadino gli davo il pezzo della carne e lui mi dava la verdura e fin qui sembra facile, il problema è se io ho bisogno di un paio di scarpe, allora ho bisogno di un paio di scarpe, sono il calzolaio, no? vado dal calzolaio, vado dal calzolaio e gli porto eh, il mio pezzo di carne, ma in quel momento il calzolaio vigliacca vuol mangiare verdura e quindi il mio pezzo di carne non gli interessa, allora grande idea vado dal verduriere con il mio pezzo di carne, prendo della verdura, a questo punto prendo la verdura, la porto dal calzolaio, così facendo lui è felice che finalmente ha la verdura che vuole e mi dà in cambio le scarpe. Vi sta cominciando a sentire che non suona benissimo come storia? Cioè, già solo per questa roba qua siamo arrivati alle 11 di mattino, eh. Però adesso andiamo in casa del calzolaio. Il calzolaio mangia ogni giorno, la carne o la verdura o qualcosa produce le scarpe, cosa fa? Riempie di scarpe la casa, la casa degli altri e va dal macellaio e dice: ehm, Buongiorno, avrei fame? Queste sono un paio di scarpe. E lui dice: No, ma veramente le ho comprate ieri perché, mi... se si ricorda, sono andato dal, dal, dal verduriera a portare la carne, che poi glielo ha portato, ha dato le scarpe, e quindi cosa fa? Cinghia, ma mh, dimagrisce il, il povero, il povero calzolaio. Non funziona così, non è mai funzionato così. Il baratto, inteso come eh, sistema primitivo di eh, procurazione procuramento di, di, di oggetti eh, secondo una specie di caccia al tesoro quotidiana in cui la gente andava in giro a cercare chi voleva qualcosa che poi voleva, poteva interessare a quello, che poteva interessare a quell'altro e si pagava per cassa, non è mai esistito. È un, una delle tante idee marce che vi hanno messo in testa. Il baratto, anticamente, si faceva solo ed esclusivamente fra gruppi o eh, tribù lontane. Arrivava la carovana dal nord con le pelli di foca, si incontrava con la carovana dal sud che portava l'olio e scambiavano l'olio o le arance o quel cavolo che, che, che, che immaginate voi, ma insomma una cosa che non si produceva da una parte rispetto a una cosa che, non si, che si produceva dall'altra e se le scambiavano. E questa nozione mettetevela lì perché poi vi verrà utile in futuro quando parleremo del saldo commerciale. Ma all'interno della singola comunità della singola comunità si faceva una cosa molto banale, si segnava a credito. Vale a dire, dato che un paio di, di scarpe era di, val, di valore molto maggiore, una spada immaginate, no? era di valore molto maggiore rispetto alla melare o, o, o, o alle patate o a qualsiasi cosa che fosse di utilizzo giornaliero, la comunità era piccola, quando uno si recava... Dal, eh, dall'armaiolo a comprare una spada sapeva che aveva un debito nei confronti dell'armaiolo e l'avrebbe ripagato progressivamente portandogli mele ogni giorno o quando per caso avesse, o, o finché gli fossero servite si segnava a credito il concetto di credito e di debito vale a dire ti devo qualcosa e io devo qualcosa a te, fino a che non si arriva a un punto in cui noi siamo soddisfatti del, delle reciproche pendenze, è fondamentale, perché serve a capire la vera natura della moneta. La moneta estingue il debito, e quindi quando col passare del tempo si è passati alla moneta d'oro, si è passati alla moneta d'argento, si è passati al, alla moneta di carta, si è passati alla moneta fiat, no? cioè vale a dire, quella attuale che non ha più sotto l'oro. Eh, l'oro era molto comodo no? eh, all'epoca, eh, giusto per, per ricordare perché si è passati alla moneta d'oro un materiale facilmente molto duttile, facilmente eh, divisibile, eh, perenne e eh, così via, ma anche senza però un valore immediato, cioè, tu prova ad avere il classico caso, hai fame, mangiati l'oro, no? Però eh, aveva un importante valore di conservazione del valore, comodo da portare, quindi serviva bene per tenere il conto di questi crediti e questi debiti. Quindi, il motivo per cui si è arrivati poi ai dischetti di metallo, all'oro e così via, era questo. Ma sempre servivano per tenere conto dei crediti e dei debiti. Quando si è passati al, al, al foglio di carta, perché poi l'oro cominciava, specialmente in grandi quantità, diventava eh, complicato spostarlo, valutarlo e così via, allora deposito l'oro nella banca o nelle, nelle, nelle casse del Signore, il Signore poi dopo emette eh, una, moneta che una, una banconota che ricorda che tu hai dell'oro lì dentro e quindi hai diritto a, ri a ritirarlo quando e se serve, allora in questo caso stiamo parlando di fiducia, qui già comincia a entrare il concetto di fiducia, che questo pezzo di carta poi sarà cambiato in oro quando tu arrivi dal Signore. Ma sempre stiamo parlando, anche una volta che tu avrai ottenuto l'oro, di uno strumento che serve per regolare crediti e debiti. Ci siamo? Quindi questa moneta in sé per sé non è una questione di ricchezza immediata, non è una questione di soddisfacimento immediato di bisogni, è un sistema per tener conto di crediti e di debiti che abbia anche la funzione di riserva di valore da qui l'oro perché è perenne perché non, non, si, non si corrompe no? e eh, eh, eh, perché appunto può essere, è pesante può essere tranquillamente eh, gestito accumulato in piccoli spazi e dopodiché come eh, se avrete voglia e, e piacere di leggermi un libro Uh, oddio che paura, adesso lo nominiamo il capitale di Marx, uh, vi fa capire quando in tutta la prima parte del libro molto istruttiva vi fa capire l'equivalenza fra i valori di differenti oggetti, quindi il telo rispetto alla stoffa, rispetto a, uh, al, al metallo no? e così via diventa anche unità di misura, no? in modo tale da poter capire eh, la, eh, eh, di cose che sono eterogenee in, in stato, quindi il telo rispetto che la seta o similari, riportate tutte a un unico valore, no? vale a dire il valore, eh, il, il valore singolo il consiglio di lettura, certo consiglio a tutti di leggersi il capitale di Marx, almeno per la prima parte poi tante volte qualcuno cede no? man mano che si va avanti sul, uh, sulla, sulla lettura ma la spiegazione uh, del, uh, della moneta come unità di misura e eh, del sistema per poter leggere uh, e, mh, parificare diciamo, cose che hanno natura eterogenea no? parificare il loro valore e alla fine riportarlo a un'unica unità che sarebbe l'unità di Lavoro, devo dire, il lavoro che ci vuole per riuscire a ottenere un determinato, un determinato bene, è il binante, quindi direi che è un consiglio che sinceramente eh, vi, eh, vi do, perché secondo me è importante. Quindi, non esisteva, ricapitolando, non esisteva il baratto esistevano debiti e crediti, i baratti erano soltanto fra gruppi etnici, gruppi, eh, tribù, popolazioni lontane, che quindi scambiavano merci che non avevano all'interno della loro comunità, con merci che invece erano, com, erano frequenti in un'altra comunità. Allora a quel punto si passa alla moneta che aiuta molto il sistema di gestione del credito e del debito, che era la natura normale dei, na del, dei rapporti fra le persone prima della moneta. Ok? Spero che questo sia abbastanza chiaro, questo deve essere fondamentale come idea perché poi arriveremo alle conseguenze del, eh, del debito e del credito, arriveremo alle conseguenze che fanno capire come gira l'economia e perché se c'è il covid, perché se qualcuno è chiuso in casa e non può lavorare, ci sono degli squilibri che devono essere sanati. Tutto si tiene, mi raccomando, se non si comincia da questo, però non riusciamo a capire il seguito, quindi arriveremo con i concetti di saldo commerciale che saranno quanto io do all'altra tribù che arriva con le pelli eh, dal, dal, dal nord eh, arriviamo al concetto di debito e credito interno alla nostra società teniamoci in un angolo della testa il concetto di valore di unità di lavoro per creare eh, un qualcosa eh, di considerato utile e di valore e che poi possa essere simboleggiato dalla moneta eh, e teniamoci lì anche un minimo di concetto sul fatto di chi emette la moneta perché gli dà valore e perché a un certo punto ci deve essere da una parte la fiducia, ma dall'altra parte ci deve essere un qualcosa sotto, vale a dire un qualcosa che chi emette la moneta dà in cambio per assicurare il valore di anticipo, così come eh, anticipo di quello che arriverà dopo. Che il motivo per cui un pezzo di carta come l'attuale eh, ha valore è proprio perché lo Stato dà in cambio qualcosa. Cos'è in cambio qualcosa? La possibilità di pagarci le tasse. Lo Stato ha l'autorità di imporre la tassa e le tasse ai propri cittadini e queste tasse tu le puoi pagare solo con la moneta. Quindi nel momento stesso in cui tu hai la possibilità di imporre eh, il prelievo fiscale, la capienza del prelievo fiscale di uno Stato è il valore, diciamo così, che lo Stato può concedere eh, a questi pezzi di carta che girano. Spero che in una maniera o nell'altra ci siamo, almeno come prima puntata, vediamo di contenerci su questi tempi, andiamo man mano a dei concetti belli, precisi e vedrete che andremo d'accordo nelle prossime puntate. Grazie, buonasera, buonanotte.